Aspetta, ce l'abbiamo fatta, Sol Bernarda, grazie dietro le quinte che ci sta aiutando, Sol Bernarda, qui siamo... Allora, Sono assolutamente, c'è un bruttissimo maltempo a Mediugorio, abbiamo fatto molta fatica a entrare, eh, non dovevamo entrare tramite la diretta, ma tramite un'altra procedura, ma adesso abbiamo provato, Sol Bernarda ha avuto l'illuminazione e siamo qua con voi, speriamo di non avervi perso tutti perché stiamo entrando in diretta 22 minuti dopo. Comunque, con Fra Michele abbiamo pregato e abbiamo trovato la soluzione. Bene, intanto iniziamo con un Padre Nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Padre Nostro che sei nei Cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, se fatta la tua volontà, come in Cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sor Bernarda, vieni a salutare un attimo e poi vai, c'è solo la voce, scusami. Siamo tra amici questa sera, amici. Buonasera, pace bene. Sono felice, sono in paradiso adesso. Buona festa della Beata Vergine Maria di Fatima, eh? collegamento di cuori. La Medjugorje a Fatima, a eh? buona sì. festa! Grazie. C'è Angela e due testimoni dell'Apocalisse. Tutto quello che succederà noi ve lo diremo in diretta. <ride> Bene, a proposito di quello che succederà, questa sera facciamo una chiacchierata fra amici, poi il tema centrale sarà appunto eh, quello che ho iniziato a Fatima, lo finirò a Medjugorje, il mio cuore immacolato trionferà. Questo sarà poi, mh, come dire, il clou della, del nostro argomento. Però iniziamo con una chiacchierata fra amici e diciamo che in questi giorni a Medjugorje sta piovendo molto, ma la grazia è sempre la stessa, forse di più perché ci purifica questa pioggia. Quindi... Anzi, l'altra notte fra Michele non pioveva, cioè direttamente cadevano fiumi di acqua. A un certo punto quando... ci siamo sì, un sì. po' tutti preoccupati, vero? Ci preoccupiamo, ma quando piove Medjugorje l'acqua dicono che è benedetta, quindi... Accogliamo anche la pioggia, specialmente in questo tempo dove in Italia c'è tanta siccità, adesso che la Dio sta piovendo, però quando piove sembra un dono di Dio. Sempre. Qualsiasi cosa è un dono di Dio. Qualsiasi cosa. Il mattino quando sorge il sole è dono di Dio, perché sorge sui buoni e anche sui cattivi. E accogliamo tutto quello che viene come una grazia e come volontà di Dio. Bene. Allora famiglie tu sai e lo sapete anche voi che ci state seguendo da casa che l'idea di questa pagina Associazione Cinque Sassi è un po' quella proprio di portare Medjugorje ancora nelle nostre case perché è meraviglioso venire qua, rispondere alla chiamata, vivere questi giorni di grande grazia ma poi quando si rientra a casa si tende un po' a perdere tutto perché si ritorna nella frenesia e nella follia. Delle nostre città e quindi rimane questo ricordo che poi nel tempo diventa sempre un po' più vago. Allora, proprio l'idea di parlare con testimoni di mediugori e oggi parlare da medugori perché sono qua con un gruppo di amici, ecco, è proprio quella di portare il Mediugori nelle nostre case in Italia. Allora oggi ho sentito Padre Francesco, ha fatto una catechesi nel capannone e ha detto. Eh, noi pellegrini, quando veniamo a Medigori, ma io aggiungo soprattutto quando torniamo nelle nostre case, dobbiamo chiederci Maria perché mi hai chiamata qui? Ecco, tu su questa idea della chiamata di Maria qua a Medigori, eh, anche perché le, le domande adesso te le butto così al brucio <ride> eh, Non si <sa> preparati niente <ride> Eh, secondo te, la tua esperienza, perché tu sei stato un super chiamato, nel senso che... Super miracolato. In quel senso sei arrivato con un bel carico, tutti noi arriviamo con un... Il padre diceva che a me di vorrei arrivano i cani sciolti, no? Proprio vite tutte lontane da quello che è il cliché della fede cattolica, però c'è una piccola apertura di cuore che permette questa chiamata. E se noi rispondiamo poi veramente la grazia sovrabbonda, no? più, dove più c'è stato il peccato, più sovrabbonda la grazia. E, e, e noi ne conosciamo di queste persone, no? Quindi... Tanti, tanti. E allora, secondo te, San Michele, ehm, noi che siamo chiamati no? a questa domanda, Maria, perché ci hai chiamata qui? Che cosa possiamo rispondere secondo te? Vabbè, la domanda è... uh -huh. per me è molto chiara per anche la risposta sicuramente la Madonna ci chiama in questo luogo santo unico a causa unico perché la grazia di Dio è dappertutto però forse questo luogo è stato scelto da Dio attraverso la nostra madre per, eh, per risvegliare la nostra fede i nostri cuori sono ormai talmente chiusi che abbiamo bisogno anche dopo di sentire e sperimentare questo amore di Dio il Signore magari parla al cuore di tutti gli uomini però in questo luogo sentiamo non è che sentiamo la voce del Signore ma il Suo amore sì attraverso le cure, attraverso l'affetto della Mamma Celeste sperimentiamo questo eh, questo amore di Dio che si sprigerà attraverso il cuore della Madonna Madonna è nostra madre eh, sta facendo di tutto in questo tempo per eh, raccogliere i suoi figli per prepararci alla grande battaglia. Grande battaglia perché stiamo vivendo veramente un tempo unico dove c'è tanto male, sicuramente, tanto male spirituale, ma c'è anche tanta grazia di Dio. Assolutamente. A proposito della grande battaglia, eh, prima di tutto qua c'è la leggente Maria che ogni volta alla fine dell'apparizione è da da un po' di mesi a questa parte, quando io la sto sì. sentendo, dice sempre: da quando è iniziata la guerra in Ucraina noi stiamo pregando tutti i giorni per chiedere la pace, no? E, e, e, e, e mi chiedeva se sì, nei giorni scorsi ha anche detto una cosa particolare, quando è iniziato il covid in Italia mi chiamavano tutti per, per dirmi ma sono iniz stanno iniziando i segreti, sì. e lui non sapendo giustamente ha chiesto le genti e le genti gli hanno detto no, questo è ancora il tempo della grazia. E, è iniziata la guerra in Ucraina e tesorierebbe Telefonavano dall'Italia, Michele e lei, dicevano ma sono in, saranno in, siamo vicini ai tempi dei segreti? Lui ha chiesto di non agenti, no, questo è ancora il tempo della grazia, questo per dire eh, ci sarà la battaglia ma sì. con, con le battaglie che già vediamo siamo in realtà ancora nel tempo della grazia, quindi quando ci sarà la battaglia vera, veramente, sarà veramente solo la fede a poterci sostenere, non ci sarà altro. Sì, c'è la fede sicuramente ma... Eh, in base a quello che ci dicono i leggenti io poi dico una cosa di Maria sì. ma in base a quello che soprattutto ha detto visca che avremo la grazia anche in quel tempo che la Madonna sarà con noi almeno uno dei tre veggenti che hanno l'apparizione quotidiana e eh, uno di loro avrà per tutto il tempo dei dieci segreti dopo l'apparizione forse anche il messaggio che è importantissimo perché è vero che abbiamo la parola di Dio, abbiamo tutto, ma eh, sentire, ascoltare i messaggi della Madonna, proprio vedere come il cielo ci vede in questo tempo. No? Sicuramente la Madonna ogni parola pesa a caro prezzo, ogni parola che lei ci dice, e quindi sapere che anche in quel tempo magari dove mancheranno un po' i riferimenti, e la fede un po' travalderà, ma la nostra madre è sempre con noi e non ci abbandona. Dobbiamo soltanto chiedere la grazia oggi, di poter avere la forza di ascoltare anche in quel tempo le sue parole, perché certo. non sappiamo come possiamo reagire davanti alle prove. Assolutamente, ma io penso nella mia limitatezza di comprensione che l'unico modo sarà, come lei dice da, da tutti questi anni in cui è scelta viva sulla terra, l'unico modo sarà pregare. Sì, Solo è... la preghiera ci può mantenere in contatto con. con, con con la grazia e quindi con l'aiuto che ci potrà dare Dio che nella nostra libertà ci farà come dire, scegliere se rimanere attaccati a Lui attraverso la preghiera o se abbandonarci al mondo ed essere travolti, secondo me. Guarda, è giusto quello che dici, giustissimo, che pregare fa sempre bene. Però sicuramente le decisioni dobbiamo prenderle oggi. Cioè io penso che quello che decidiamo oggi determinerà non soltanto il nostro futuro, ma anche il nostro futuro eterno perché eh, per pregare nel tempo della prova dobbiamo iniziare a pregare prima Beh. perché se no è più facile che imprechiamo, non che preghiamo io qua sono uno che ha un carattere abbastanza focoso ma... mm. non ti direi eh, sì, <ride> <ride> io lo so Bernardo Sta dicendo <ride> di, <cieco> di figo <ride> eh, quindi conoscendo i miei limiti Fin da oggi sto chiedendo alla grazia che la mia mente sia sempre con Gesù, il mio cuore con Gesù, che ogni parola che, ogni cosa che faccio, ogni cosa che dico, mi sto già allenando a oggi a essere più mite, cioè la grazia di Dio, no? Perché non, può, non si può sempre tutto risolvere con la nostra umanità. Penso che in quel tempo dobbiamo pregare e se preghiamo già oggi possiamo anche aiutare la Madonna, essere le sue mani tese per aiutare coloro che magari saranno nella confusione, che davanti al male eh, reagiranno magari in modo non buono. Guarda, la penso esattamente come te: adesso mi fate tenere a una cosa, quando io ero bambina ero andata ad una messa, perché ho avuto la grazia di avere dei genitori che mi portavano a messa la domenica e quindi sono cresciuta nella fede. Anzi, vi farò una confidenza a voi e a voi: mia madre era una novizia al Cottolengo di Torino, ah, <ride> mia madre doveva farsi suora. Poi prima di dare i voti ha avuto problemi di salute, quindi eh, non li ha dati. Quindi sono cresciuta in questo clima di fede, poi sono stata cresciuta dalle scuole, insomma. Per me la fede è sempre... ho avuto la grazia di vivere la fede in maniera naturale. Ma eh, mi ricordo ad una messa che il sacerdote aveva detto, aprite i vostri cuori a Dio. E io in quella messa ho detto, Gesù, io non ti apro il mio cuore, io te lo spalanco. E tante volte mi sono accorta che tanti chiamati di a ah Mediugori sono coloro che, come hai detto tu, la scelta dobbiamo farla oggi. Dicono che non si vede. Non si vede Si vede o no, non si vede, ragazzi. Tante. Ok. Tante chiamate qua a Mediugori eh, oggi sono un fidetto eh, tanti anni fa nella nostra vita e quindi sono sicura che quello che hai detto della della forza che avremo poi nella battaglia saranno le scelte che facciamo oggi penso proprio che sarà così sicuramente, sicuramente. le scelte e le decisioni dobbiamo prenderle oggi dobbiamo scegliere già da che parte stare la cosa incredibile è che la madonna ha già detto come andrà a finire siamo no, certi almeno io questa certezza dentro del mio cuore che il cuore immacolato di Maria trionferà trionferà, guarda Qua siamo a Mediuguare, oggi no? festeggiamo la Madonna di Fatima e la Madonna ha detto quello che... Ha iniziato a Fatima, concreta, e ce detto. Ha detto così, proprio, che quello che ha iniziato a Fatima si concluderà con no? il E quindi siamo al sicuro, il Cuore Immacolato di Maria trionferà, quindi noi possiamo, dobbiamo già scegliere oggi se vogliamo stare con chi vince o, chi, o con chi perde chiaramente quelli che, quando, quello che perde che è Satana la Madonna ha detto il mio cuore immacolato trionferà ma Satana purtroppo avrà la sua parte questo mm. l'ha detto sempre Visca e l'ha detto più volte anche il microfoni di Radio Maria ma io scelgo di stare con la Madonna con i miei limiti, con le mie miserie con le mie difficoltà però ogni giorno quando in comunità ogni giorno la prima cosa che facciamo la mattina quando preghiamo e affidarci completamente al cuore immacolato di Maria. Poi iniziamo a fare le lodi, i nostri rosari, però nostra Madre eh, vuole che iniziamo la giornata affidando la nostra missione, vocazione, responsabilità, le persone che incontriamo, eh, il nostro spirito, soprattutto l'anima e il corpo alla Madonna, perché attraverso di lei tutto è più purificato, tutto è più puro e quindi eh, anche noi vogliamo assomigliare alla Madonna lei ha detto una volta siete mie immagini e non immagini di Satana tutte le volte che facciamo qualcosa che non è nella volontà di Dio tutte le volte che mettiamo io e non Dio purtroppo non è, eh, non siamo sulla strada giusta quindi se ci affidiamo a lei ogni mattina fin dall'inizio della mattina e la giornata si svolge proprio nella sua protezione e anche lei indica la strada da seguire sì, assolutamente. E questo è proprio un percorso, comunque mi dà anche, come dire, sollievo, eh, come aveva detto Santa Bernadette a Lourdes, che la Madonna ha detto mh, che all'inferno va chi volontariamente fa tutto contro Dio. Quindi questa volontà, eh, insomma, mh, penso che le cadute di, di noi Persone normali non sono mai volontarie, ma sono per debolezza, allora su quella debolezza dobbiamo sempre ricordarci della confessione che ci permette di rialzarci. Però dobbiamo confessarci subito perché il peccato altrimenti ci fa perdere la dimensione del peccato. Bravissima. Potevo dire che una cosa è su questo. <ride> eh, Quando parla lo spirito, sei sentito. È vero pieno. che anche la Madonna ha detto: chi va all'inferno è perché poi decide volontariamente di andarci. Però io devo dire una cosa in base anche alla mia esperienza eh, che quando pecchiamo non è il Signore che ci condanna ma più pecchiamo più ci allontaniamo dal cuore di Gesù noi ci allontaniamo perché il Signore Gesù e anche la Madonna sono sempre vicino a noi soprattutto quando siamo più in pericolo il Signore mendica il nostro amore però quando pecchiamo cosa succede? che perdiamo il discernimento, perdiamo la pre... il desiderio della preghiera, e preghiamo anche il desiderio di Dio e della vita eterna. Quindi eh, il Signore che si inchina anche davanti alla nostra libertà eh, non può fare niente. Davanti alle nostre scelte sbagliate non può fare niente. No. Ci ama talmente tanto che ci lascia liberi. Però io ho visto personalmente persone morire imprecando e rifiutando il Signore Gesù coscientemente, e quindi, eh, questa è la causa, è il peccato, il peccato eh, ti toglie proprio questo desiderio di Dio e anche di paradiso, cioè, cioè, penso che tanta sofferenza che c'è adesso, è perché l'uomo moderno, cioè della nostra generazione, non desidera più il paradiso, no? Ieri stavo sentendo... Ma secondo me non desidera perché non crede più al paradiso. Non crede ma anche perché pochi ne parlano. Purtroppo. No, guarda stavo... Eh, ieri mi stavo leggendo una cosa di Fatima, una giaculatoria. Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. C'erano certi che volevano togliere la sua giaculatoria. Mm -hmm. no? Infatti delle volte quando vai a sentire alcuni rosari la tolgono. No. Mm -hmm. Togli questa giaculatoria, dimmi chi parla più dell'inferno. Ma non solo, io sono stata a Rosario dove non c'era più il rosario, cioè in chiesa, cioè praticamente invece di fare il rosario delle cinque decine, facevano il rosario di una decina. Eh, cioè veramente... E qui ti volevi. Sì, sta... <ride> dimmi, dimmi, rosario. non ci siamo messi d'accordo. Rosario, eh. rosario. e dove è rosa stasera parlare anche un po' del rosario? Assolutamente. Perché? A parte che la Madonna, diceva sempre padre Iooso, eh, che quando appare appare con Rosario in mano. Mm. No. E io parlo con tanti pellegrini, tanti pellegrini. Questa storia del rosario tanti non accettano, no? Perché comunque pregare il rosario ci vuole coraggio. Per pregare il rosario ci vuole coraggio, perché bisogna innanzitutto ritagliarsi il tempo per pregarlo. Noi qua suoniamo la campana e eh, eh, sono eh, eh. ad andare basta no. quando sei fuori quando sei nel certo. mondo con gli impegni la giornata diceva nostra madre Rosaria che è fatta di 24 ore devo lottare per avere il tempo per pregare certo. non posso dire che non ho tempo ma valezato esatto diceva di che non vuoi fare più bella figura mm. perché comunque in 24 ore un'ora a Dio gliela possiamo dare no? rosario completo non so, durerà un'ora e quaranta, un'ora e cinquanta, lo puoi fare le tre parti del rosario, come la mamma ci chiede ma all'inizio fai fatica perché pregare c'è tanta lotta interiore dentro di noi tanta lotta che viene dal cornuto no? però poi quando io, hai pregato cambiano pr le prospettive Beh. io personalmente, noi facciamo, prendiamo insieme il rosario però io aspetto il momento più bello per me, quando vado in camera mia la sera che prima di addormentarmi mi faccio il mio rosario, con te sono la radio, quello è il mio rosario, no, è il mio rosario dove vado a dormire dopo con l'Ave Maria, magari faccio tre Ave Maria e russo, sì. <ride> poi io comunque mi sveglio tanto durante la notte, però vedo che se tengo il rosario, anche quando sono sveglio, eh, che Satana comunque nella notte attacca, attacca, sì, anche quando dormiamo. Quindi non posso andare a dormire così eh, no, come facevo prima. Io prima sul comodino mi tenevo le siringhe, già piene, che per me era inconcepibile stare lucido, non riuscivo, perché questo mondo, come lo vedevo io, a me non mi piaceva. Per tanti poi dicono che usi si droga perché ha delle ferite, perché non accetta quello, perché... Eh, io personalmente, fin da piccolo, non davo un senso a questa vita, qui sulla terra. Non mi piaceva. Cioè, tutto che era già programmato, tutto che doveva andare già come doveva andare. E questa cosa mi faceva un po perdere l'equilibrio. Adesso sono cambiate le priorità. Perché? Certo che la vita ha un senso. Quando scopri l'amore di Dio, quando sperimenti l'amore di Dio e pensi al paradiso certo che qui sulla terra è il dono di Dio la vita è un dono prezioso di Dio no? però con la prospettiva del paradiso cambia tutto certo. cambia tutto no? ho una meta so dove voglio andare e me lo do questa certo con l'aiuto di Dio ma lo devo desiderare Beh. cioè non è tutto gratis Vero. non è tutto grande, il cielo per me è dei violenti, lo dice la parola di Dio, io non la capivo, ma no? dicevo oh, se dei violenti allora io ci vado, Ma <ride> non è in quel senso, più peccati, più eh... no, dei violenti che devi violentare ogni giorno te stesso, che già guarda, la battaglia dentro di noi è durissima io pensavo di evangelizzare gli altri, di convincere gli altri, ma ogni mattina Devo decidere ah, dentro di me da che parte sto. È stessa. più facile angelizzare gli altri che si stanno. Cioè, è molto più facile. Con le, con le parole. Però poi, quando deciderà. ti guardo allo specchio, Vero. ogni mattina, cioè quando sei tu, eh, l'angelo custode e il Signore, eh, devi avere anche la forza di guardarti in faccia. Cioè. Possiamo mentire magari agli uomini, ma non a Dio. Vero. Stavo dicendo, adesso. Eh, la priorità per me è andare a dormire non più con la siringa piena, ma con la croce sul modino. Prima di dormire mi bacio la croce, magari arrivo in camera la sera, non riesco a fare l'atto di dolore perché sono stanco, già pregato, mi sono sceso di tutti i colori tutto il giorno, ma l'impegno che ho preso è che prima di addormentarmi bacio la croce. E chi è che mi dà la forza di baciare la croce? La Madonna perché lei mi aiuta a riconciliarmi con Dio, anche a fare l'esame di coscienza, la sera, certo. breve, faccio l'esame di coscienza, perché lì metto a fuoco quello che ho fatto durante la giornata. Me lo avevano insegnato le sore, quando andavo da bambina, tutte le sere facevo l'esame di coscienza, e io avevo una mamma che lavorava in ospedale, e faceva le notti, e la bambina, adesso meno male che sono grande, e non arrivavano subito gli assistenti sociali, da nove anni in avanti, avevo i genitori che facevano i turni, mi capitava certe notti di rimanere da sola a casa, ma non perché me ne volessero abbandonare, ma perché erano esigenze di lavoro. E io mettevo il rosario sotto il cuscino Marissima. e non avevo paura. Dormivo serena, perché mi dava la forza il rosario. Ma voglio anche raccontare un'esperienza che ho fatto qualche mese fa. Un dono, veramente. Mi sono, per questa fatica di dire il rosario ce l'ho anch'io. Tutti ce l'abbiamo, se vogliamo essere onesti. E invece quel giorno il Signore mi ha fatto fare un'esperienza, ed è stato che mentre io recitavo quel rosario, mi sono resa conto, ma proprio nella maniera, eh, sperimentandolo proprio, che io stavo passando del tempo con Gesù. Cioè perché noi quando preghiamo il rosario in realtà siamo sempre distratti, lo diciamo di corsa, finalmente arriviamo alla quinta vicina è quasi finito. Ma non siamo veramente consapevoli che ci stiamo ritagliando del tempo con Gesù. Certamente. Io ho sperimentato che quel tempo di quel rosario l'ho vissuto con Gesù ed è stato tutto un altro rosario. Cioè non volevo più che finisse perché ho sperimentato il mio tempo che lo stavo passando con lui, è stato bellissimo, però c'è anche da dire che Visca, perché queste sono le chicche che Gesù, il Signore, ci dona, Visca, mi dicono una volta, aveva detto, voi pensate che quando appunto il Signore vi fa queste grazie di quella preghiera profonda, proprio sentita, e più, come dire, ha più valore agli occhi di Dio? In realtà, il valore più grande è quel rosario detto proprio perché devi, Bravo. <ride> proprio perché decidi di dirlo senti una volta che mi ha detto così io dicevo eh, all'inizio che ho fatto un po' Beh. fatica a pregare poi comunque devo dire che una grazia sicura che ho avuto è che a me pregare mi piace ah. cioè io non faccio fatica a pregare Beh. faccio fatica quando non prego <ride> se sono in preghiera sto bene mm -hmm. no. poi anche la mia, mia rotta, perché mm. ci eh, deve proprio decidere di pregare, però quando preghiamo Sposo Santo Rosario eh, cosa che mi hanno insegnato, che contempliamo i misteri di certo. della vita di, la vita Gesù, di Gesù attraverso certo. gli occhi della Madonna. Certo. Lei mi spiega no? certo. quel mistero. Certo. La nostra scuola che abbiamo a Giugi è molto semplice. Polbargo, preghiamo Rosario sulla collina delle apparizioni, Monte e la Via Crucis. Padre Slaco diceva, io l'ho conosciuto, ma mi sono scosso tutte le sue catechesi, mm -hmm. perché comunque la, per la nostra comunità è stato un punto grande di riferimento. Io sono più vecchio e l'ho anche conosciuto. Non grazie a me. <ride> è una grande responsabilità. Eh, la Madre si dice, quando incontriamo qualche, qualche uomo di Dio, non solo. la nostra vita deve anche un po' cambiare. Padre Slaco, tu rivivere ai tempi in cui veramente ti... Ti leggeva dentro, sì, grandi grazie, padre Ioso, mm -hmm. immense grazie. Sì, adesso sì, sì. e diceva, sembra qualcosa stava dicendo, delle, eh... del rosario, che tu sei, lo reciti facilmente, questa sì, grazie. lì. Sì, del rosario, però, ecco un po' anche questo, dell'armatura, dell dell'armatura mm -hmm. no? del rosario. C'è il messaggio della Madonna, dopo ne leggiamo un paio, sì. ma c'è il messaggio che mi piace tanto, che dice, rivestitevi dell'armatura, eh, per entrare in lotta contro il male, no? contro Satana, con eh, il rosario in mano. Ma l'armatura è lei, non è il rosario, il rosario è un oggetto, no? è un mezzo, eh, non è un amuleto. No? Il mio rosario è pieno di Ave Marie, l'armatura è la Madonna. Il certo. rosario tenerlo in mano. Io vedo tanti che tengono il rosario al collo. Mm -hmm. va bene, mettilo fuori al collo ma non è tenere il rosario in mano il rosario è... quando i giugoi sono tutti con il rosario mm -hmm. <ride> a me è una cosa che mi ha impressionato uno dei primi pellegrinaggi che ho fatto siamo arrivati all'autogrile a, a Milano perché la viaggio era di notte e se ti svegli sotto shock, per no? i primi pellegrinaggi Mi sveglio a Milano scendiamo da fumo a fare colazione e vedo tutti che si tolgono Rosario, Dai. certo, no, perché comunque, qua, tornati nel mondo, guardano tutti i fenomeni, certo. beve, i nostri abiti, le croci, tutto quanto, poi ecco, magari più che magari metta la banna lunga, sì, no. sì. poi si va a casa e ci restiamo, nel mondo, una volta che capisco come mi devo vestire, come mi devo comportare, cioè non è che vado in giro per stare con Rosario a pregare le Marie, sono a casa, certo. però se sono da dentista prego il mio Rosario. Certo. Sono sul pullman, devo fare un viaggio abbastanza lungo prego a rosare. Prima mi vergognavo, te lo giuro, mi vergognavo. Poi un giorno ho pensato, non è che senti la voce della Madonna, però c'è sempre la voce della coscienza, no? C'è una parte della coscienza che eh, quando faccio qualcosa di male, vuol dire che non sono io, Però <ride> quando faccio qualcosa di bene, è proprio la coscienza che si ispira, se non ci parla della coscienza. Allora, eh, sto pregando a Rosario in tasca. No? Mi dicevo dentro di me, ma mi sto vergognando della Madonna, no? Ero la dentista lì. Mm -hmm. Poi l'altra parte mi diceva, cornuto, no? Mm -hmm. eh, ma non puoi stentare la tua fede davanti a tutti, preghi nel nascondimento. Mm -hmm. Poi prima la voce del bene era più forte. Mm -hmm. Ti stai vergognando del rosario. Allora ti è dato fuori il rosario. Ma il rosario veramente quando tieni fuori il rosario in un posto pubblico la gente va fuori di testa. Cos'è successo? È successo che c'erano tre vecchiette <ride> che io non lo racconto. Mi ricordo che c'erano tre vecchiette di qua, due ragazzi qua, erano nella sala d'attesa. Ma tu hai vestito da fratello? No, no, no. Ah, Ma hai vestito da fratello, ok. Avevo questo da uh -huh. E questa, dicono, si toccano dentro, perché io ho tirato fuori, l'ho baciato e ho continuato la mia preghiera. E sento quella vecchietta che diceva l'altra, milanese. Mm fuori avrà poi problemi <ride> io non l'ho detto ma volevo dire ma signora ma tu c'hai problemi infatti che se, co se con un piede nella forza ancora non ci no, pensi la gente pensa che chi prega è un poveraccio certo. no? o che magari sa fare la preghiera perché, per consolarsi di qualcosa ma pregare è per tutto è un dovere un dovere pregare perché? perché la Madonna mi chiede di pregare io prego, non certo. devo sentire, devo pregare, punto. Certo. Primo, però, per le sue intenzioni. Cioè, tutti le vogliamo bene no? alla Madonna. Tutti, penso tutti. Vero. E la Madonna non la rifiuta quasi nessuno. guai chi rifiuta la Madonna. Io, quando andavo mettere i malati terminali, la croce non la voleva nessuno, ma quando gli mettevo la Madonnina sul comodino, nessuno mi diceva: No, non la voglio. Mm -hmm. È capitato raramente, raramente. Proprio i pezzi duri, non credevo mm -hmm. che. Sarà tanto da penare. Chi rifiuta la Vergine Maria e che le dicano tutti, lei è l'unica strada per incontrare il Signore Gesù, quello vero. Quello che eh, mi fa soffrire quando magari vedo che la Madonna è un po' messa nell'angolino, che si ha paura di parlare di lei, ma eh, lei è la madre di Dio. Lei è quella che siede alla destra di Gesù, la regina. Il Signore è tutto quello che noi chiediamo attraverso la Madonna ce lo concede perché è lei che lo chiede per prima per cioè certo. noi e allora abbandoniamoci a lei, non vogliamo le solo bene ma che vogliamo essere più obbedienti. io per primo. <ride> e io fuori <sono> vuota, <ride> sì una cosa che mi fa anche molto riflettere fammi chiedere le persone ma soprattutto qua in occidente, cioè veramente sono arrivati al delirio, eh, mettono l'io al posto di Dio ed è sempre per cose egoistiche di piaceri di n natura ognuno ha, ha, ha la sua debolezza no? e, e tutti mm -hmm. rifugono il dolore rifugono la fatica rifugono tutto quello che non è appunto divertimento quello che bisogna mm -hmm. sempre solo divertirsi ma dico rifugire il dolore mi può star bene ma non, pens non si pensa che poi la dannazione eterna quel dolore che si rifugge per poco qua, poi sarà eterno. Mi ha colpito una volta la, ehm, una mistica, adesso non ricordo il nome, aveva detto che anche se una vita si passasse tutta la vita nel dolore più alto umanamente che c'è, nulla è in confronto poi a alla salvezza, alla bellezza dell'eternità, no? alla pace. Sì. Al... E quindi non si pensa mai che comunque... Allora, tutti che hanno paura di morire, il terrore di morire è come ce l'ha chiaramente dimostrato, no? tutti che si sono andati a schierare per non morire, poi purtroppo stanno morendo per il fiero, però questa è opinione. Toccavo. Detto questo, <ride> facciamo i politicamente corretti, ma questo argomento non si può toccare. Però, detto questo, eh, tutti che hanno paura di morire... Ma intanto è tanto in qualcosa che ci capiterà, allora perché non, non ci fermiamo e riflettiamo e cerchiamo di capire come morire, e Maria ce lo insegna, no? Ma soprattutto anche per, guarda, paura di morire, la gente neanche si pone il problema, eh, cioè, cerchiamo di anche rimandare, anche se non se lo pone, poi arriva, eh, non è che non arriva, ma per me la morte non esiste, chiaro, per me è che mi devo andare a condannare da solo. Quando è il momento giusto che il Signore mi chiama, chiedo la grazia di essere sempre pronto. Guarda, da quando è morto mio papà, eh, una grazia l'ho avuta, sicuro. <ride> è quella che, questo ogni giorno, cerca cioè di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Cambiano le priorità. O andare a quella messa eh, come se fosse l'ultima messa. Vedi che non guardo più in giro cosa fa uno, quello che non fa l'altro, come prende la comunione quello, come, la prende, come prega quello, come prega quell'altro. Quella è la mia Messa. Certo. No. Per me già è una grazia... Io faccio i mm -hmm. Già è una grazia passare l'acqua quel vino. Sì, detto l'altro giorno. Allora che mi preparo psicologicamente prima. Certo. E per non fare le cose in automatico, perché poi si rischia di, essere, di fare tutto come, certo. eh, come autonoma. No, guardo la Messa, faccio il Rosario, Oggi eh, si giura domani si può mangiare, no. Cerco di vivere quella messa, ma mi devo preparare prima. Certo. Vivere quella messa come se fosse la mia ultima messa. Vedi quando il sacerdote alza il calice mm -hmm. o, o alza l'Ostia Santa, quando ti metti in ginocchio, e dice, dice questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ma no? perché realtà... lui è l'agnello, non ce n'è altri. Certo. Gesù è lui che toglie i peccati del mondo. Quindi se io non voglio peccare devo chiedere l'aiuto a Gesù. Certo. Devo andare a fare la comunione tutti i giorni in grazia di Dio. Se non sono in grazia di Dio faccio la comunione spirituale, ma non è che uno non va alla messa. Assolutamente. Quello che vedo qua io, questo è anche un ragazzo di Vera giuguali perché chiamano giuguali confessionale del mondo? Perché per confessarsi deve essere proprio una grazia se cioè, tu non vai a confessarti è vero che qua vedi gli altri che ci vanno e vedere le cose buone fa sempre bene però per andare a confessarsi deve essere proprio una grazia se io vado alla messa in peccato grave non mi fermo a legare nessuno a fare la comunione vero. ma per andare a confessarmi deve essere proprio un, un dono che il Signore ci sta facendo ma, non dobbiamo sentire di andare no, ma dobbiamo andare ma a proposito della confessione proprio oggi ho fatto questa riflessione no? perché adesso si è, si è barattato il confessionale con lo psicologo ma dov'è che noi capiamo che veramente la nella confessione che c'è Dio che perdona perché quando vai dallo psicologo e butti fuori tutto quello che devi buttare fuori quando esci sì, magari ti sei sfogato. Ma quando sei assolto e esci dal confessionale, veramente provi una liberazione, una pace, una gioia, una leggerezza, che non provi in nessun altro. E quindi è la prova provata che lì non è un parlare, ma è un guarire, è un eh, essere perdonati, è un ripartire. Quindi veramente la confessione è un dono immenso. Ho fatto venire in mente lo psicologo. Ok, parliamo dello <ride> de psicologo. <ride> anche te, che io. In sì. Io sono andato, mm. mi ha mandato un po' da tanti psicologi. Okay. Che cercavano di aiutarmi. Poverino. <ride> Una psicologa che sono andato da, da, con quella minorenne. Ho mm. parlato tre o quattro volte da questa psicologa. dopo un po' ha chiamato mia mamma e ha detto non lo mandare più. <ride> Cosa è successo? No, perché se no vado io in terapia. <ride> certo. Io non è che dico lo psicologo non va bene. No, no, per carità, quando ci sono le parole. Però può, è, qua, è qualcosa anche, di diverso. Può anche aiutare. Certo, sì. Però chiaramente la confessione è un'altra cosa. Certo. Io quando vado a confessarmi non vado a farmi due chiacchiere per sacerdote. Perché comunque per confessarmi devo avere ben chiaro quello che devo dire. Che sono i peccati. Certo. Certo che io dico, un paio di confessori che mi confesso sempre dagli stessi due sacerdoti mm -hmm. e delle volte devi anche perdere un po' la faccia davanti agli uomini però se io sono cosciente che in quel momento io vado dentro d'occhi chiusi non guardo in faccia al prete mm -hmm. scelgo chiedo da chi vado Penso così vado a rosare a scegli il sacerdote non andare a caso prega prima mm -hmm. se c'è il mio confessore fisso entro dico con gli occhi chiusi non dico padre eh, Nicola aiutami ho peccato no, non dico Gesù perdonami ho fatto questo, questo, questo e questo quando certo. sempre con gli occhi chiusi? ascolta un po' la romanzina del sacerdote se la fa perché... la, la, la mia sveglia per la pastiglia eh. della pressione ascolta un po' qualche eh, eh, romanzina del sacerdote che giustamente ma quello che aspetto di più quando ha la mano, mi assolve, non è il sacerdote che mi assolve, ma il Signore attraverso quel sacerdote mi concede la soluzione, perché non è che dice che è proprio Gesù che ci assolve, vero. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando guardo il quadro della Divina Misericordia, mi piace tanto, io ce l'ho in camera. È vero che il Signore benedice, ma mi sembra che assolve proprio in quella foto, no? Chiaro, non è che io mi vado davanti al quadro, Signore, ho peccato che assolvi, no? Però prima di andare a dormire guardo anche quel quadro con Gesù, con la mano alzata, che perdona i miei peccati. Ti faccio l'atto di dolore, così, mentre che muoio di notte, già, sono già sicuro. A posto. No. Poi se mi sveglio la mattina, che ho i miei peccati, vado la sacerdote di confesso. Certo. Ma è sempre il Signore che ci assolve, Quindi non posso avere paura di andare a confessarmi, e non vado neanche a fare una testa così da sacerdote con tutti i miei problemi. Certo. Vado a dirgli i miei peccati, poi se ho bisogno di qualche consiglio ne parliamo dopo. E a proposito di questo, tu parli da uomo, noi da donne quando andiamo a confessarci non dobbiamo dire i peccati di nostro marito, <ride> che è una tentazione, è colpa sua, no, entriamo e parliamo dei nostri peccati, perché io ogni tanto entro dicendo eh, Parlando di lui dico, però adesso confesso il mio peccato che è questo. <ride> e quindi. Oggi mi ha fatto ridere, non bavitore siete particolari. <ride> Oggi mi ha fatto ridere. cioè, Dio signore, no? Allora, una, no, questo qualche giorno fa. Una è stata in piedi qualche giorno fa, è stata a, urla, a, urla, a urlare, a no? Ah ma io non sono mica una drogata, capito? gli ho detto, me lo auguro. Me lo auguro perché eh, una volta i drogati si vedevano per strada, adesso non si vedono quasi più, mm. ma ci sono tante droghe che abbiamo, legali, no? sonniferi, psicofarmaci, mm. tranquillanti, che magari abbiamo bei dei nostri armadietti, del comodino, mm. e anche quelle droga. Mm -hmm. io, io non sono contro i farmaci, sicuramente, però una cosa che mi ha insegnato padre Ioso, e me la tengo per sempre fissa nella mia testa, e che niente, neanche nessun farmaco, nessuna droga, nessuna cosa può sostituire la mia vita. Eh. Quando mi a chiedere preghiere per i figli, io dico va bene pregano. Cioè, la signora mi ha detto l'altro giorno, no oggi, farei di tutto per mio figlio. No? E anch'io sono come tua mamma, no? io do la vita per mio figlio. Ho detto, tu puoi ascoltare, ho detto che è bravissima, ho detto abbracciata, tutto quanto, ho detto. Veramente che lo fai a rosario no, non chiedimi di fare il rosario perché non lo faccio no. <ride> eh. ma scusa la vita di tuo figlio cioè, non vale un rosario eh, infatti aiutati che Dio ti aiuta certo cioè, la grazia non è tutta gratis bisogna insistere, chiedere, eh, supplicare e tutto quello che chiediamo attraverso il rosario il Signore ce lo concede la Madonna ha detto io posso dire che è vero tutto quello che chiediamo nel Santo Rosario la Madonna ha detto miracoli nella vostra vita e la Madonna mette anche la firma che ci fa vedere quando riceviamo la grazia se siamo con gli occhi aperti e se siamo in carriera riconosciamo anche quando è una grazia perché solo tante volte pensi che sei stato bravo tu e che non è la grazia di Dio la tentazione più grande io sono bravo io ce l'ho fatta No, non è stato Dio ma senza Dio non riuscivo neanche a parlare eh. io prima per scambiare due chiacchiere con qualcuno non parlavo mai con nessuno mm. quando ero davanti alla gente mi vergognavo. Mm. non riuscivo a stare uh, in contatto con le persone Nel... a Torino era diverso perché erano tutti i zombie che camminano gli no? unici discorsi erano come le pregare gli altri, come avere i soldi, come imbrogliere le persone, no? però stare lucido davanti alle persone non ci riuscivo. riuscito, però non posso dire che non è stata la grazia di Dio, cioè. tutto quello che, che è successo, io dico quello per me, nella mia vita è stata tutta grazia di Dio, solo la grazia di Dio, però so che persone hanno pregato e si sono sacrificate, non solo mia mamma, tante persone hanno pregato per me. infatti sì. la preghiera di intercessione è importantissima. preghiera fa meno mm. La preghiera fa meno Quindi se vogliamo aiutare qualcuno preghiamo. Tanto con le omaglie non convinciamo nessuno. Mm. Con la teologia quello di meno. Mm. Se vogliamo aiutare qualcuno dobbiamo pregare anche in ginocchio e affidare questa cosa alla Madonna c'è un messaggio che le dice, una volta che mi avete affidato una cosa non me la fidete più indietro, sì. non è così, non mi continuo a pregare per quell'intenzione, però una volta che io ho affidato una Madonna, un problema che c'è nella mia famiglia, anche qualcosa di grado, qualcosa che mi preoccupa, non è che ogni volta devo stare a dire, certo. eh, ma l'hai fatto, non l'hai fatto, cioè te l'ho affidato, continuo a pregare e sono sicuro che lei alla fine fa la sua lavoro. Quindi è un atto di abbandono, ecco, per forza, assolutamente, per forza. Bene Fra Michele direi che leggiamo un, leggiamo un messaggio e prima di leggere il messaggio vi chiedo di attivare, attivare le notifiche, condividere e Fra Michele io tornerò a fine mese, a Dio piacendo, dal 31 maggio al 4 giugno se c'è qualcuno che sente la chiamata e vuole venire con noi mi scrive e così perché è la prima tappa che noi facciamo sempre come gruppo e qui voi siete testimoni dei figli di amore, quindi una veniamo subito una grande tappa sì, come comunità ovviamente, perché ovviamente poi, povero e parrocchia, però come comunità, la prima comunità, siete voi, perché ci date la spinta. Iniziamo il pellegrinaggio col piede giusto. L'importante è venire in pellegrinaggio, perché sì. eh, come giugare se è respirare a pulita. Vero? Perché c'è tanta gente che prega, tanta gente che, anche stare insieme, ho detto un vescovo qualche tempo fa, non è meglio che mi è piaciuto, che proprio, vivendo il pellegrinaggio è vero che delle volte non è sempre facile, perché di metterti d'accordo con tutti, di aspettare l'ultimo, quello che si lamenta, ma stando insieme, pregando insieme, magari fare anche una cosa litigata, poi ti riconcili, certo. cioè vivi un po' quello che vivevano i primi cristiani. Ma Non io... è, cioè è tutto comodo, sì, non è tutto... Ma una cosa che io consiglio, tra l'altro, ma no, perché adesso io sto, non sto sponsorizzando il Pellegrinaggio, nel senso, ho detto prima l'altra 3 giugno, al 4 giugno, va bene, però non rinunciate alla chiamata, perché in generale lo dico a tutti, lo dico anche a me, prima non sappiamo, la chiamata è personale, quindi nel momento in cui sentiamo nel cuore la chiamata, Visto che personale stiamo dicendo un no ad un invito. Non sappiamo se ci sarà occasione prossima. Io tante persone negli anni ho: eh, ah no, ma adesso questo, no, adesso quello. Mi dico, ma cosa c'è di più importante che andare a pregare i piedi di Maria? Però poi gli rispetto assolutamente. E poi, comunque, era una cosa che ho sentito in questi giorni qua: appunto, una signora che ha rinunciato tante volte a, rin... non l'ho detto io, eh, ho sentito una testimonianza. Tante volte mi è venuto in e poi quando è arrivata, quante grazie hai perso, no? Oppure io ho conosciuto un vescovo di cui non faccio nome, a cui ho avuto molto bene, che lui ha sempre detto, verrà in Dugori quando sarà riconosciuta. È morto nel frattempo, no? Mm -hmm. Oppure eh, quando... Mm, cioè ci sarà il segno sulla collina, no? E qualcuno dice adesso è il tempo di grazia, e qualcuno dice aspetta il segno per convertirmi, ma cosa ne sappiamo se siamo vivi quando ci sarà il segno, no? Il Quindi, segno... Diciamo sì alla chiamata quando c'è. Adesso il segno deve essere noi. la Madonna ci ha scelto, ci ha chiamato, sta chiamando tutti gli uomini, perché comunque arrivano anche tanti, non solo cristiani, mm. arrivano tanti delle vernice sentono chiamati. Io ho scontato una ragazza musulmana fuori dalla chiesa per quello che te l'avevo detto sì. L'ho la condiviso con te, lo possiamo dire anche con gli altri. Se tu senti nel cuore di poterlo condividere, condividi. No, non c'è nessun Bernardo. Abbiamo... Eh, e poi adesso siamo in contatto anche col telefono okay. ah, perché sì. mi ha lasciato proprio eh, impressionato. Ascoltate, è una cosa incredibile. Esco dalla chiesa Aveva fatto, quello, aveva fatto piccolo video, uno sì. no, dei primi, poi intanto vi mando qualche video all'angelo così. Pubblicalo. Ma non per, per vedere noi che parliamo. No. Per, su internet c'è di tutto, mettiamo a cento qualcosa di bello, ah, sì, perché sì. non sappiamo chi può ascoltare. Eh. E ne hai avuto la prova. Ho avuto quindi. la prova. Allora, questa ragazza, ragazza musulmana, sì. non è, è italiana, eh, ha visto questo video su internet e è venuta qui è venuta qui non so cosa stavamo parlando però lei ha detto io devo andare in quel posto è arrivata esco dalla chiesa e mi dice ma tu sei per Michele, io sono venuto a posto per cercarti qua e là perché ho visto il video su Inti questa qua dopo che ha visto il video su Inte cosa ha fatto? è nata in una chiesa in Italia e si è confessata qui sto parlando della confessione, non so che cosa è andata a confessarsi, poi sta c'è ha capito che la stessa con sacerdote, è bravissimo ha capito che c'era qualcosa che non quadrava, poi ha detto, ma tu sei battezzata, ma io sono musulmana, gli ha detto, no? E allora lui ha spiegato che non poteva confessare, però sta a parlare, e gli ha detto: se vuoi andare, vai, no? E lei adesso è venuta e venuta ancora la seconda volta, e ha detto che sta facendo eh, questo cammino dentro di lei per battezzarsi e poi, per poi eh, diventare cristiana. Chiaramente ha le difficoltà, perché in famiglia non hanno capito, cioè. però dico, guarda, da un piccolo video fatto poi quelle preghiere, perché non è che uno parla qui senza certo, poi senza più. Certo, assolutamente. Il Signore non sa, non sa come si serve per il Signore. Certo. Come quando andiamo a casa, la mamma dice, non, non, non raccontate a tutti quelle certo. parole, perché c'è il tempo di parlare e il tempo di pregare. Ricordo ai primi anni, sono andata a Mediugori, e sorella Vira aveva detto, non date le perle ai porci. Quando parlate delle, que delle questioni, delle cose di Dio, voi parlatene, se poi dall'altra parte vedete che le persone vogliono ascoltare, continuate, ma se dovete insistere non datele per dei porci, lasciate perdere. Ci sono tante cose che il segreto tra noi è il Re, che è mm. Gesù. No? Tante cose, anche tante grazie, tante cose che Signore ci fa vedere, ci insegniamo a tenere le le per noi. Infatti anche di notte che noi parliamo, così li potremmo chiedere per nostre superiori. Cioè, eh, non è che uno fa fai da te, certo. no? parli giusto per parlare, cioè, ci vuole sempre un criterio o una benedizione che poi ti dice ok puoi parlare, di... obbedienza. obbedienza, ma anche eh... cioè, se fosse per me non direi niente, uh -huh. se fosse per me non direi niente. Però... Poi c'è Angela che ogni tanto uh -huh. dai fra Michele ci facciamo una diretta così, diciamo, uh -huh. diciamo veramente torniamo nelle case delle persone e parliamo sempre di questo argomento che a me entusiasma sempre, nel senso che mi fa venire veramente una gioia nel cuore. Anche a me, io, io l'unica volta che sto bene è quando parlo della Madonna. Infatti, cioè, almeno vedo che ha un senso quello che sto facendo, certo. E poi penso che è doveroso testimoniare quello che abbiamo ricevuto, bene. però quando è il tempo di farlo, perché sennò, se no, se non siamo pronti per parlare, se, non, se qualcuno non ci dà un comando di parlare che vede che sei pronto per parlare poi rischi di far più danno a te stesso certo. e, anche, no, e è... anche io la paura più grande che ho lo confido madre Rosale sacerdì diceva la paura mia è da Dio no? <ride> ma è la paura più grande che ho non è un domani che tanto eh, sono tutti eh, sul filo del rasoio mm. no? oggi sono qui, domani non lo so per quello che mi dico ogni mattina faccio la mia lotta mi consacro, chiedo la grazia però ogni uomo è imprevedibile. Mm. Però la cosa che. mi scusi, volevo dire, la.. Che non si no, parla tanto per parlare. ma la, la paura più grande. La paura più grande è quella di far di far, far brutta figura. Certo. Ah, madonna. Penso che per quello che lei dice non parlate di mio giuguare qua là, così. Veramente. Perché lei darà la grazia, la luce alle persone di capire. La mia paura è quella un domani che quando sono davanti a lei, che magari dice che volere qualcosa, dire qualcosa. Io dico, ma sei contenta di quello che faccio? È volontà di Dio? Poi magari ti fa capire che è volontà di Dio. Certo. Però la mia paura più grande è quella di fare eh, di far, di far brutta figura. Certo. Perché un domani una persona ti può dire, ah proprio te che parlavi della Madonna guarda come ti sei ridotto. no? Ok. Oggi ho questa opportunità. Cioè. Oggi mi sento in dovere di, di dire quello che il Signore attraverso della, della madre di Dio ha fatto. Domani magari non sarà più questo. No? Sarà solo tempo di pregare. Cioè. Però adesso non mi posso tirare indietro. È vero che più parliamo di lei, più preghiamo con lei. Perché il rosario non lo preghiamo, lo preghiamo con la Madonna. Lei prega con noi il rosario. Alla messa ci andiamo con la Madonna lei viene con me alla Messa, quando facciamo l'adorazione è bello fare anche il Rosario davanti al Santissimo perché adoriamo Gesù con l'Ave Maria tante volte non è accettata questa preghiera del Rosario davanti all'Eucaristia ma grazie a Dio che Giovanni Paolo II ha fatto il documento della Chiesa dove si può pregare il Rosario davanti all'Eucaristia ma chi più di lei mi fa adorare Gesù? magari sono davanti al Santissimo sto pensando ai fatti miei non è mica sempre facile meditare, entrare nella preghiera, ma con Rosario io riesco a entrare con l'Ave Maria nel cuore di Gesù, ad adorare meglio il Signore Gesù. Certo. Va bene, grazie Siamo andati veramente avanti tanto, direi che è arrivato il momento, perché non diciamo tutto questa sera, se non poi le prossime volte, <ride> no, scherzi. Vuoi leggere un messaggio? Sì, concludiamo, uno, concludiamo con le sue parole. Concludiamo questa diretta appunto con le parole di Maria che sono sicuramente le più giuste. Ecco. L'esperienza tra l'altro delle parole di Maria. Mentre venivo qua con questo gruppo di amici mm. noi abbiamo l'abitudine di dire rosario tra ogni decina apriamo a caso il libro dei messaggi. Ma veramente più delle volte quel messaggio proprio è della parola che deve arrivare alla persona. E proprio questi messaggi di Maria sono veramente una guida per noi, nel vero senso. Io vado a dormire con le tue parole e mi sveglio la mattina con il messaggio. Bene, impariamo. <ride> questi due suoi rosari mi sono piaciuti tanto. Cari figli, oggi vi invito a entrare in lotta contro Satana per mezzo della preghiera. Adesso Satana vuole agire di più, dato che voi siete a conoscenza della sua attività. Cari figli, rivestitevi dell'armatura contro Satana e vincetelo con rosario in mano. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Questo è l'ultimo. Cari figli, Dio mi concede questo tempo quale dono per voi, affinché io possa ammestrarvi e guidarvi sulla via della salvezza. Ora non comprendete questa grazia, ma presto verrà il momento in cui rimpiangerete questi messaggi. Perciò figlioli vivete tutte le parole che vi ho dato durante questo tempo di grazia e fate rivivere la preghiera, finché essa non diventerà per voi gioia. Invito in modo particolare tutti coloro che si sono consacrati al mio cuore immacolato a diventare esempio per gli altri. Invito tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose, a recitare il rosario e a insegnare agli altri a pregare. Figlioli, che il rosario mi è particolarmente caro. Attraverso esso voi potrete aprire il vostro cuore e io potrò aiutarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, leggo qua un ringraziamento speciale per questa speciale diretta. Allora ringraziamo Maria per averci concesso questa opportunità di veramente parlare tra noi e con voi di lei e, e salutiamo Maria con la sua preghiera un'Ave Maria, noi la recitiamo di qua voi unite a noi e concludiamo così questa diretta va bene? vai guida la da tu Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina della pace, prega, prega per noi, noi e per il mondo intero. intero. Amen. Amen. Santa Maria, a tutti. Ciao, grazie.